Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questa è un after fix diciamo, un after patch eh, come avrete notato hanno tolto il pallino azzurro quindi eh, diciamo vi ha portato un'alternativa al glitch di ieri per fare il glitch dovete avere un eh, garage all'eclipse tower o in una delle attività che ho lasciato in descrizione e che vi lascerò dovrete avere tutte e due le attività anche quella del CEO. E è un amico che vi aiuta e soprattutto dovete essere in mira manuale ragazzi allora una volta che il vostro amico si sarà buggato come ieri andate comunque a vedere anche il video di ieri quando si sarà buggato nella, nella gara eh, e sarà nella vostra sessione voi avvierete una l'altra gara in pratica che vi, la, vi lascio comunque in descrizione una volta avviata l'altra gara come il vostro amico si starà unendo alla gara io qui ho trovato un'altra persona però speriamo che se ne vada comunque dicevo eh, come il vostro amico io sono tenace raga, se ne deve andare a lui se ne deve andare non posso andare via io eh, niente, se ne va, ok, perfetto. Allora, quando il vostro amico si unirà alla gara tramite party ragazzi. Io questo è un rinfresco del video di ieri, diciamo. È un'alternativa diversa. Comunque, quando il vostro amico si unirà tramite party che cosa dovete fare, ragazzi? Dovete uscire in maniera tale che il vostro amico. Eh, rimarrà buggato. E per chi non, non sapesse come andasse a vedere il video di ieri che ve lo lascio in descrizione insieme a tutte le attività e una volta fatto ciò che cosa dovete fare entrate nell'appartamento quando il vostro amico sarà buggato vi vedrà e quindi eh, sarà in questa posizione più o meno dove sono io dove sto passeggiando io però sarà invisibile quindi andate a fare eh, entra nell'appartamento e entrate con amici a questo punto mh, sbatterà il vostro amico nel, mh, nel vostro appartamento e, e andrete tutti in garage ragazzi per continuare a fare il glitch I passaggi più o meno sono tutti quelli che si facevano ieri tranne un passaggio Allora come sapete eh, il pallino azzurro è stato tolto mh, è stato tolto perché questa mattina è uscito un glitch eh, eh, abbastanza... Mh, diciamo pesante insomma che si potevano fare bei soldi quindi automaticamente la roxar non ha trovato soluzione migliore che eh, rimuovere il pallino comunque continuiamo quando il nostro amico sarà in garage che cosa dovremo fare facciamo un cambio di sessione una volta cambiata la sessione torniamo un'altra volta tramite cerca amici ci riuniamo al nostro amico e ricambiamo sessione per l'ennesima volta come vedete il mio amico è rimasto in garage da qui ragazzi parte il glitch questo passaggio di cambiare sessione lo dovete fare perché altrimenti non diciamo non si buggerà il, il gioco in maniera completa quindi a questo punto quando siete nell'altra sessione dove non c'è il vostro amico entrate in un altro garage se l'avete la all'eclipse tower oppure chiamate il meccanico e chiamate un'altra elegy io in questo caso ho il garage nello stesso palazzo quindi che cosa faccio? prendo una LG che si trova in questo garage e la vado a mettere nel garage che ho al primo posto ragazzi. quindi prendo questa LG qui come state vedendo e rientro nel garage eh, nel primo della lista ovviamente in cui sto facendo il glitch e in cui l'amico è buggato nell'altra sessione mi dirà garage pieno e vado a sostituire con la LG che voglio duplicare in questo caso la LG che è al primo posto a questo punto, ragazzi, eh, che cosa ci resta da fare? Dobbiamo cambiare sessione mentre stiamo facendo cerca amici. Nel momento in cui facciamo cerca amici, il nostro amico spammerà triangolo addosso alla portiera. Come vedete, ragazzi, il nostro amico, anche se in passiva, eh, la panettona qui sta spammando sulla portiera, e, e l'auto è rimasta in garage. Quindi cosa dobbiamo fare come nel glitch di ieri usciamo fuori compriamo un'auto e la mettiamo al primo posto dove sta spammando il vostro amico insomma in questo caso me sta spamma diana panettona quindi vado a, a sostituire la elegy la compro e la metto al eh, primo posto del primo garage della lista ragazzi una volta che ho comprato la elegy aspetto la notifica il nostro amico quando noi abbiamo comprato potrà smettere di spammare entriamo nell'altro garage ovviamente in quello dove abbiamo messo la copia cioè nel secondo garage una volta entrati nel secondo garage prendiamo la elegy adesso andiamo a prendere la elegy la portiamo allo santos custom e ci facciamo un cambio targa ragazzi Facciamo un cambio targa e torniamo comunque in garage io torno in garage però voi potete anche venderla direttamente l'auto però io torno in garage nel secondo garage per farvi vedere che la LG comunque c'è che l'altra LG che io ho spostato nell'altra sessione è nel secondo garage ragazzi adesso vado a cambiare la targa in maniera tale che l'auto rimane se non fate questo passaggio eh, l'auto non vi rimane ragazzi quindi fate il cambio di targa e, e via insomma adesso entriamo nel secondo garage e vi faccio vedere ovviamente mi dice garage pieno mi raccomando ragazzi i garage devono essere pieni e vado a sostituire con la sabre giusto per farvi vedere che comunque le due auto ci sono cioè la prima ragazzi che io ho portato quando ero nell'altra sessione e quella che ho messo adesso quindi ragazzi, la copia si è fatta. Detto questo, ragazzi, spero che approfittiate del glitch. Io ho portato questa variante. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.